Perché si fa partecipazione civica? Perché una pubblica amministrazione coinvolge i cittadini eh, all'interno di processi partecipativi? Eh, il primo motivo è quello di voler attivare un canale di ascolto, normalmente eh, all'interno dei, eh, dei, dei processi democratici eh, le modalità di ascolto e consultazione sono regolate attraverso eh, le tornate elettorali, quindi le scadenze di mandato eh, sono tipicamente l'occasione in cui si chiede alle persone di dare una valutazione attraverso il voto rispetto a quello che è l'operato ehm, del governo di un'amministrazione e eh, di dare indicazioni rispetto eh, a quello che si intende fare, a un programma, delle attività che si vogliono realizzare. Negli intervalli tra uh, un'elezione e l'altra esistono delle altre modalità che sono normalmente utilizzate dalla pubblica amministrazione per ehm, ascoltare e dare spazio ai cittadini per potersi esprimere, una di queste eh, sono appunto i processi partecipativi. Oltre a questo che è un obiettivo diciamo, generale di ascolto verso quello che accade al di fuori della pubblica amministrazione, c'è un'altra motivazione alla base eh, dei processi partecipativi ed è quello di ehm, chiedere aiuto per svolgere un'attività o prendere una decisione per la quale eh, si sente di non essere adeguatamente pronti o per la quale si sente la necessità di avere un contributo dall'esterno. Eh, questo bisogno, eh, diciamo, questa necessità dell'amministrazione di eh, aprire un canale, di comunicare, di raccogliere idee, feedback e suggerimenti, eh, normalmente accade, accade diciamo, in quelle che vengono considerate normalmente delle prassi, mh, di partecipazione legata a modalità di presa di decisione concertativa. Eh, lo sapete, l'avete visto nei contenuti del primo modulo, eh, ci sono delle particolari procedure all'interno della pubblica amministrazione, delle decisioni che. Eh, per legge, devono essere prese ascoltando alcuni soggetti che sono eh, individuati in maniera molto precisa e sono normalmente alcune procedure come che so, la, la valutazione di impatto ambientale piuttosto che altre eh, procedure di tipo regolamentare che richiedono il coinvolgimento attivo di alcuni soggetti. Ecco, la partecipazione civica è una cosa diversa. È una modalità che avviene su base volontaria, cioè normalmente non c'è un obbligo di legge che imponga a un'amministrazione di attivare una procedura di tipo partecipativo, anche se oggi vedremo che ci sono invece dei casi in cui anche la legge lo dice, però normalmente è una decisione che prende l'amministrazione quando valuta che ci siano alcune condizioni che rendono utile, produttivo, che porta, diciamo, in cui la partecipazione dei cittadini porta un valore aggiunto alla presa di decisione. Questa diciamo volontà dell'amministrazione pubblica di essere inclusiva, di coinvolgere i cittadini nelle decisioni risponde anche a un modello di governo, che è quello del, del governo aperto, che si riconosce in, in questo modello, che avrete visto mille volte, che ovviamente abbiamo raccontato e descritto in tante altre occasioni e che però è utile richiamare perché eh, dà un'informazione su quello che è il contesto, cioè sul fatto che i processi di tipo partecipativo, ehm, hanno dietro un modello di eh, governo che è ispirato a questi principi, ai principi che vedete descritti all'interno di questo schema che sono la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione, un modello di governo in cui il soggetto pubblico, che è anche quello legittimato eh, a governare a prendere delle decisioni, eh, valuta che sia appunto, più utile e produttivo farlo, coinvolgendo con regole, tempi e modalità eh, definite eh, i cittadini. Il, il modello di governo aperto è un modello di, eh, di amministrazione che è diffuso, si è diffuso negli ultimi anni, ha avuto un forte, un, un forte impulso dalla, dalla, dal governo Obama, dal primo mandato del governo Obama, ma che poi al di là degli Stati Uniti si è diffuso eh, in tutto il resto, eh, nel resto d'Europa e in molti altri paesi. Eh, si è diffuso anche grazie ad iniziative come quella che vedete in questa schermata e il sito web dell'Open Government Partnership che è un'iniziativa nata nel 2011, è un'iniziativa internazionale alla quale i paesi decidono di aderire liberamente sulla base di, una, di un programma che viene condiviso ehm, e che ha proprio come obiettivo quello di, rendere, di diffondere il più possibile le, le pratiche legate al modello del governo aperto e in qualche modo di creare una rete tra uh, stati, tra governi che eh, portano avanti iniziative ispirate all'open government e che ehm, quindi in qualche modo aiuta a, a migliorare su scala internazionale eh, la qualità dell'azione pubblica ehm, attraverso una serie di iniziative che vengono eh, condivise. Il governo italiano ha uh, aderito alla Open Government Partnership già dal 2011, già da quando fu lanciata, anche se diciamo prima in, in una maniera un pochino più, più timida, ehm, presentando alcuni piani che in qualche modo si richiamavano alla, ai principi ispiratori dell'iniziativa, eh, ma non diciamo, in maniera strutturata. Eh, Quest'anno, in concomitanza con il lancio del terzo piano di azione OGP, il governo italiano ha deciso di ehm, aderire quindi, in maniera diciamo, completa ai principi ispiratori dell'iniziativa, ehm, accogliendo quelli che erano le, i contenuti del del terzo piano e ehm, provando su quelli a chiamare alla partecipazione tutti i soggetti, le associazioni che sono interessate al tema del governo aperto per dare un contributo alla stesura della proposta italiana ehm, di, diciamo, di adesione al terzo piano d'azione OGP. Eh, quella che vedete è la pagina della consultazione online, perché ovviamente la modalità che ha scelto il governo italiano per ehm, chiedere contributi, proposte eh, su cosa inserire nella, nella piattaforma italiana OGP, ehm, è stato fatto attraverso una consultazione pubblica su oh, tre azioni chiave, che sono trasparenza open data, partecipazione accountability, cittadinanza digitale e innovazione. Eh, la consultazione è stata lanciata eh, il 16 luglio, si è conclusa il 31 agosto. Eh, I risultati della consultazione li potete trovare online, li vedete a questo indirizzo. Potete vedere quindi quali sono stati i contributi che sono arrivati, eh, in che modo il, il piano eh, italiano accoglie le proposte che sono arrivate eh, da chi ha voluto partecipare, dalle associazioni, da tutti i soggetti che all'esterno della pubblica amministrazione hanno voluto contribuire. Ehm, i contributi e il documento programmatico li, li, lo trovate in questo documento che è la proposta italiana eh, per il terzo piano d'azione 2016-2018, lo trovate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero della Semplificazione. Eh, una delle tre azioni eh, contenute nel piano riguardava proprio la partecipazione, eh, queste che vedete sono le proposte che sono arrivate e che sono confluite nel, eh, nel documento, eh, riguardano lo, appunto la, la settimana dell'amministrazione aperta, la, una strategia nazionale per la partecipazione, eh, quelle che si chiamano opere pubbliche 2.0, Roma collabora, Bologna delibera e trasforma, questo perché come vi dicevo molte delle proposte sono arrivate da associazioni, da soggetti che già eh, sul territorio italiano erano attivi su questi temi, quindi in, in alcuni casi riprendono, valorizzano eh, alcune iniziative in tema di governo aperto che erano eh, già attive. All'interno del documento eh, ciascuna di queste proposte ha una scheda descrittiva eh, che quindi descrive sinteticamente i contenuti di quell'azione, presenta gli obiettivi, eh, io qua vi ho, dato, vi ho riportato giusto una, una schermata di quello che trovate all'interno del documento, identifica chi è il soggetto responsabile dell'attuazione eh, il periodo, se si tratta di un'iniziativa nuova oppure di un'iniziativa che è già in corso eh, ehm, ogni azione è poi declinata in una serie di situazioni ciascuna delle quali ha una sua timeline questo perché l'obiettivo è eh, di rendere eh, misurabile, valutabile nel corso del tempo ciascuna fase di realizzazione cioè queste attività non vengono solo identificate, inserite dentro il documento e poi diciamo, qualcuno le porterà avanti nessuno sa che cosa succederà l'idea invece è che su ciascuna di queste azioni sia possibile fare un monitoraggio quindi nel tempo sia possibile vedere se gli impegni che sono stati assunti effettivamente sono stati portati avanti eh, questo tipo di monitoraggio, eh, quindi in qualche modo di eh, rendere visibile quello che accade alla fine di un processo di tipo partecipato è un elemento ovviamente di qualità eh, delle iniziative di partecipazione lo è in generale per qualunque processo partecipativo eh, nel caso del terzo piano eh, d'azione OGP eh, questa modalità di essere sempre diciamo trasparenti, di lasciare sempre la possibilità a chi ha partecipato di vedere come stanno andando avanti le cose sul progetto, sull'idea, sull'iniziativa sulla quale ha contribuito, ehm, è stata formalizzata attraverso l'istituzione di questo organismo che è l'Open Government Forum, ehm, che è inserito all'interno del terzo piano e quindi le, è uno degli elementi che qualificano la, la proposta italiana ehm, e che ha questi obiettivi. Ehm, da un lato quello di facilitare, appunto come vi dicevo, il monitoraggio, la consultazione delle organizzazioni che hanno partecipato contribuendo all'attuazione del piano... Eh, di aumentare il coinvolgimento ovviamente dei cittadini nella fase di realizzazione eh, e in qualche modo di contribuire a creare un processo di feedback che consenta ehm, diciamo, durante tutto il tempo di svolgimento del piano di ehm, avere in qualche modo un canale di comunicazione che consenta anche un monitoraggio su come stanno andando avanti le attività, come vi dicevo. Eh, L'Open Government Forum fun funziona attraverso la, la costituzione di organi che sono composti eh, da rappresentanti delle associazioni della società civile che eh, operano nel campo del governo aperto, ehm, da componenti del Ministero della Semplificazione, del Dipartimento della Funzione Pubblica che è l'organismo che in Italia eh, fa da interlocutore con eh, l'OGP, e da rappresentanti delle associazioni che si riuniscono eh, con una periodicità che è definita nel documento, ehm, che si, si riuniscono in sessione plenaria ma anche su alcuni tavoli tematici che corrispondono alle tre azioni che sono alla base del forum. Eh, questo appunto per poter avere una modalità diciamo, costante e continuativa di ascolto rispetto a quello che è il processo di attuazione delle eh, proposte che sono contenute nel documento eh, questa idea di apertura, no? di, di, di tenere una modalità diciamo, di ehm, ascolto, collaborazione e feedback ehm, con chi partecipa ai processi partecipativi, ehm, non avviene solo a livello diciamo, centrale. Adesso GP è la partecipazione italiana OGP è, è uno di questi esempi, però ci sono esempi anche a livello regionale. Questo che vedete per esempio è il portale Open Toscana. La regione toscana, lo sapete, è una delle regioni italiane che si è dotata di una legge sulla partecipazione. Ehm, ha anche un portale che è Open Toscana, che è un portale che si ispira ai principi del governo aperto ed è quindi pensato come un unico punto di accesso a informazioni e politiche ispirate a quei tre principi che, che erano richiamati nello schema che abbiamo visto all'inizio, cioè trasparenza, partecipazione e collaborazione. Eh, una delle sezioni del portale Open Toscana riguarda la partecipazione, quindi è eh, diciamo un, un modo per dare in maniera integrata ai cittadini, alle associazioni, agli enti locali del territorio regionale un accesso a quelle che sono le, eh, le politiche, le strategie, eh, le iniziative che l'amministrazione regionale eh, toscana realizza ispirate al modello del governo aperto. La Toscana è, è un esempio anche per altri aspetti che riguardano per esempio più nello specifico l'utilizzo delle tecnologie, quindi avremo modo poi di ritornarci eh, negli altri webinar, però volevo eh, segnalarvi il loro portale perché è, appunto, è un esempio di come quel modello di eh, governo aperto, di idea di governare con i cittadini possa poi essere comunicata attraverso eh, uno spazio web istituzionale. Eh, abbiamo parlato sinora di consultazione, eh, questo perché se vi ricordate questo schema è, è molto citato nelle video lezioni, ne abbiamo parlato ne parliamo durante il corso, eh, esiste una classificazione per livelli dei processi partecipativi, eh, quelli di cui abbiamo parlato e quelli di cui parleremo in maniera più frequente perché sono quelli che più spesso, soprattutto in Italia, vengono realizzate sono Iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini che si attestano su quel livello che si chiama consultazione quindi sono modalità in cui eh, il soggetto proponente che tipicamente è un'amministrazione pubblica ehm, apre degli spazi, delle modalità di ehm, ascolto e partecipazione dei cittadini finalizzate a raccogliere idee, proposte, suggerimenti che portino poi a una presa di decisione ehm, che tenga più conto di quelle che sono diciamo, le opinioni, i contributi, i suggerimenti che arrivano dai cittadini, eh, però ecco, con modalità diverse è possibile farlo, però siamo su quel livello, quindi stiamo parlando di processi di partecipazione di tipo consultivo. Eh, questo è importante chiarirlo perché, eh, appunto, l'avete letto, lo, lo vedete nei materiali del corso. Eh, una delle domande che mh, è utile porsi quando si apre un processo di consultazione è l'oggetto, quindi identificare chiaramente qual è l'obiettivo e qual è il tema della consultazione. Eh, questo perché ovviamente i processi di tipo consultivo, comunque tutti i processi di tipo partecipativo, eh, generano delle aspettative e hanno spesso delle conseguenze che possono essere imprevedibili. Eh, ovviamente io diciamo, in maniera provocatoria vi ho messo questo riferimento a Brexit perché soprattutto per chi studia ehm, i processi di tipo partecipativo e l'efficacia della partecipazione all'interno dei processi decisionali pubblici, eh, l'esperienza del caso della Brexit è, div sta diventando un caso di scuola perché subito dopo i risultati di questo referendum, molti studiosi in, in Italia, ma anche in Europa e in Inghilterra ovviamente, si sono interrogati sui limiti della partecipazione, cioè su eh, quali siano effettivamente i confini, su che cosa si possa eh, legittimamente, e sia corretto, chiedere ai cittadini di esprimersi attraverso una modalità che è quella della consultazione o della partecipazione che non risponde a, pr a principi di rappresentatività, come accade inve invece per esempio eh, nel caso delle elezioni, per cui eh, ci sono delle leggi elettorali che stabiliscono quale, qual è il principio... Eh, in base al quale si ha un'effettiva rappresentanza e questo è un tema molto sensibile per quanto riguarda i processi partecipativi se voi pensate al fatto che sono processi di tipo volontario, quindi non c'è un obbligo e che non c'è un numero minimo per cui quel processo partecipativo abbia successo o sia ritenuto valido, è un problema molto dibattuto anche questo su quale sia il numero uh, di partecipati, tra virgolette, giusto o comunque quello che rende valida una consultazione. Eh, sono temi però insomma, che, che avremo modo di, di rivedere anche negli altri, negli altri webinar, però volevo, volevo introdurre perché sono dei punti di attenzione quando eh, ci si pone il problema di ehm, utilizzare uno strumento come quello della partecipazione. Ehm, i processi partecipativi hanno una storia antica, nel senso che noi in questo corso li leghiamo al tema delle tecnologie, al ruolo delle tecnologie, però esistono... Eh, moltissime modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini che avvengono a prescindere dalle tecnologie utilizzando sì metodologie strutturate di ascolto e coinvolgimento eh, però diciamo non necessariamente prevedono l'utilizzo delle tecnologie che sono un'opportunità ma possono anche non essere utilizzate in maniera esclusiva eh, I processi partecipativi hanno un'efficacia e vengono utilizzati molto spesso quando si devono prendere decisioni che hanno un forte impatto sulla vita, sulle, eh, la vita delle persone e sulle collettività. Eh, questo che vedete, del quale parleremo adesso, è uno strumento che è stato eh, codificato in Francia ed è stato molto usato in Francia e che recentemente è stato introdotto anche in Italia ed è lo strumento del dibattito pubblico. Eh, il dibattito pubblico è un tipo di modalità di coinvolgimento e di ascolto dei cittadini che viene tipicamente usato quando vengono, devono, devono essere prese decisioni che hanno un forte impatto, come vi dicevo, sulla vita delle persone. Eh, come funziona il dibattito pubblico nel modello francese, che è, diciamo, è, è il paese nel quale è nato questo questo strumento di partecipazione, eh, il soggetto che vuole realizzare un'opera eh, è obbligato a informare la comunità sulla quale eh, diciamo, quell'opera avrà una ricaduta diretta, eh, organizzando delle, degli incontri pubblici, producendo delle, dei contenuti, dei materiali informativi, eh, scritti in un linguaggio semplice e accessibile che consentano quindi a tutti di capire qual è l'impatto, qual è l'importanza di, di quell'intervento, deve organizzare e partecipare ad incontri pubblici, quindi ascoltando le proposte, le critiche, rispondendo e eh, al termine del, del percorso deve produrre un documento riassuntivo di tutti i contributi dichiarando eh, in maniera esplicita e chiara come terrà conto degli elementi che sono emersi dalla consultazione. Ehm, il soggetto che ha la responsabilità di gestire questo tipo di processi eh, in Francia è la Commissione Nazionale del dibattito pubblico, questo è il sito web, qui trovate tutte le iniziative di consultazione pubblica che utilizzano eh, lo strumento del dibattito pubblico perché evidentemente riguardano grandi opere, quelle che noi consideriamo appunto opere a grande impatto sulla vita dei cittadini, eh, questa che vedete è un esempio di una mh, pagina informativa che è ospitata sul sito della Commissione Nazionale in questo caso riguarda una linea delle ferrovie eh, per cui vedete le informazioni chiave chi è il soggetto proponente, il contesto e vedete anche i dati che permettono di valutare l'impatto per cui vi, mh, potete vedere che su questo dibattito pubblico sono stati realizzati 25 incontri pubblici, oltre 6.000 persone hanno partecipato e oltre 5.000 si sono collegati agli incontri e attività che hanno fatto su web. Ehm, il dibattito pubblico nel modello francese ha degli elementi di, di forza che, le, che, che lo caratterizzano. Il primo ovviamente è il fatto di essere coordinato da un soggetto terzo, che è appunto la Commissione nazionale e quello garantisce in qualche modo la uh, serietà del processo. Eh, il dibattito pubblico avviene in una fase in cui ehm, si possono ancora presentare proposte, quindi il contributo dei cittadini ha valore, pesa, eh, si svolge in un arco di tempo definito, normalmente il dibattito pubblico nel modello francese dura circa quattro mesi, e' eh, cofinanziato ecco, dal soggetto proponente, quindi in qualche modo c'è un contributo, non è lo Stato cioè, o il soggetto, diciamo un'autorità di controllo, il governo che, che intervengono per finanziarlo, ma è il soggetto che è responsabile poi della realizzazione dell'opera. Ha, eh, ah, Come vi dicevo, l'obbligo il soggetto proponente al termine del processo di consultazione di rendere noto eh, gli esiti e come terrà conto dei contributi. Se e come intende modificare il progetto originale, non c'è un obbligo di farlo, però c'è un obbligo in termini di informazione e di restituzione verso i cittadini rispetto a quello che è stato eh, il processo e i contributi che sono emersi. Eh, ovviamente il tema delle opere pubbliche è un tema su, sul quale tutti capiamo l'importanza di eh, coinvolgere i cittadini. Eh, il coinvolgimento delle collettività locali è eh, un elemento che è richiamato in maniera molto forte anche dall'Unione Europea. Eh, quindi, questa diciamo, necessità di attivare delle modalità eh, formalizzate, e regolamentate di coinvolgimento dei cittadini nel caso di eh, interventi infrastrutturali è un elemento che è considerato importante e sul quale l'Unione Europea ha più volte richiamato l'Italia. Eh, questo è anche uno dei motivi per cui nel nuovo codice degli appalti pubblici, che è entrato recentemente in vigore, all'articolo eh, 22 è stato introdotto il dibattito pubblico. Eh, sino a questo momento, cioè sino alla modifica all'introduzione nel, nel codice degli appalti pubblici, ehm, l'unico caso italiano di utilizzo dello strumento del dibattito pubblico era all'interno della legge regionale toscana sulla partecipazione che è l'unica legge che avesse in qualche modo previsto uh, il dibattito pubblico come strumento ehm, non era obbligatorio, ehm, nella riforma, nella nuova versione della legge che come sapete è, è stata aggiornata, è una legge, la legge regionale toscana prevede delle eh, modalità ricorsive di aggiornamento e revisione, è stato rafforzato. Ehm, ora è anche obbligatorio a livello nazionale, cioè la, il codice degli appalti dice che per le grandi opere, che hanno quindi un forte impatto sulle collettività, sui territori, è obbligatorio il ricorso alla procedura del dibattito pubblico. Ehm, come funziona il dibattito pubblico in Italia, così come è regolamentato dal nuovo codice degli appalti? Eh, il soggetto che si, che si aggiudica l'opera, che quindi deve andare a realizzarla, è obbligata a pubblicare eh, il progetto di fattibilità. Eh, a partire da quel progetto eh, viene lanciata la consultazione una consultazione alla quale devono, possono partecipare i, tutti i soggetti interessati coinvolti da, da quel progetto. Eh, ovviamente questa consultazione deve essere trasparente, i risultati devono essere resi visibili, eh, devono essere distribuite, rese pubbliche tutte le informazioni utili perché le collettività possano capire qual è la portata di quel progetto. Eh, al termine della consultazione, ancora una volta, i risultati devono essere acquisiti, dati all'interno di un documento ehm, che poi deve essere assunto dal soggetto proponente ehm, e come nel caso francese ehm, non è obbligatorio tenerne conto, ma deve, eh, nel senso che non c'è un obbligo a modificare il progetto, però c'è un obbligo a tenere conto delle osservazioni e in ogni caso a ehm, comunicare ehm, in maniera trasparente, accessibile in, su tutti i canali di comunicazione del, eh, che rendano facile e accessibile a chiunque sapere come è andata a finire la consultazione, eh, qual è l'impatto, qual è l'esito di quel processo sul progetto. Eh, ovviamente attivare un processo di questo tipo, cioè provare a rendere in qualche modo eh, trasparente, inclusivi, eh, inclusivi interventi di questo tipo, non, non è una garanzia rispetto al fatto che non ci siano uh, delle de, manifestazioni di protesta, che non ci siano delle opposizioni, perché soprattutto in progetti di questo tipo è evidente che è impossibile che non abbiano impatto e che tutti siano d'accordo sul fatto che nel proprio territorio venga realizzata un'opera che mh, può cambiare anche in maniera pesante quella che è la, la condizione di vita, l'ambiente o comunque la, la vita delle persone che abitano in quel territorio. Eh, serve però a, um, in qualche modo ad attenuare una serie di problemi, di conflittualità che sono connaturate a questo tipo di decisioni e dà modo al soggetto pubblico, da un lato, di governarle e di gestirle, quindi di non trovarsi eh, imprigionato all'interno di uno scontro che non, non ha, alla fine non ha né vincitori né vinti, e dall'altro a chi partecipa, a chi vive in quei territori, di ehm, essere considerato di avere un canale, di avere un interlocutore, perché spesso quello che manca all'interno di questi processi da parte delle comunità locali è la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Ehm questo che abbiamo visto, il dibattito pubblico, è un caso diciamo, eh, di eh, consultazione strutturata su processi che hanno una loro complessità e che eh, riguardano eh, quindi interventi di natura eh, infrastrutturale, con costi elevati, con forte impatto ambientale sulla vita delle persone. Esistono però ovviamente varie gradazioni, vari livelli di partecipazione e di collaborazione con i cittadini su diversa scala. Eh, quello che, che accade nei processi partecipativi è che spesso si abbia la tendenza a partecipare eh, alle, cose, alle iniziative che riteniamo più vicine rispetto ai nostri interessi. Eh, questo fa sì per esempio che le, le, le pratiche partecipative siano più diffuse per esempio su scala locale, su contesti quindi in cui c'è eh, una distanza minore tra chi prende la decisione e chi tra virgolette subisce o è destinatario di una decisione. Soprattutto sulla scala locale, quindi comunale e regionale, eh, negli ultimi anni si sono avute ehm, delle attività, delle iniziative sperimentazioni estremamente interessanti dal punto di vista della, della partecipazione ehm, e che hanno riguardato eh, in maniera eh, specifica soprattutto le città. Un caso che, eh, del quale abbiamo parlato, che, che vedrete approfondito anche in diversi dei materiali del corso, riguarda il tema dei beni comuni, eh, questo perché soprattutto dopo la uh, modifica della, con la riforma costituzionale e la, la modifica dell'articolo 118 della Costituzione che ha introdotto il principio di eh, sussidiarietà orizzontale, ehm, si è riconosciuta in qualche modo la possibilità ai cittadini di organizzarsi autonomamente, di prendere un'iniziativa autonoma eh, rispetto a quelli che sono gli spazi eh, e gli ambiti sino a quel momento eh, considerati in maniera esclusiva del soggetto pubblico. Eh, ovviamente le città sono un laboratorio importante da questo punto di vista, infatti non a caso il primo regolamento italiano che riguarda i beni comuni urbani, eh, quindi diciamo sia beni materiali che materiali che fanno parte della qualità della vita di ciascuno di noi che vive in un contesto urbano, ehm, è stato quello della città di Bologna. Bologna è stata la prima città in Italia a dotarsi nel 2014 di un regolamento eh, riguardante i beni comuni. Eh, questa esperienza si è ovviamente consolidata negli anni, il Comune di Bologna è molto attivo se voi andate su, su questo sito, cioè sulla Sezione del sito della, del Comune di Bologna che raccoglie tutte le iniziative legate al regolamento sui beni comuni, vedete quante sono le iniziative, quanti sono i soggetti, i cittadini in forma associata che eh, partecipano ad iniziative che rientrano all'interno di quelle regolamentate dal, dal regolamento sui beni comuni. Eh, di ciascuna iniziativa vedete in che cosa consiste, eh, quindi che cosa faranno i cittadini, ma anche che cosa l'amministrazione di Bologna si impegna a dare in cambio, quindi è, re è realmente un rapporto di collaborazione in cui c'è uno scambio che in qualche modo ehm, diciamo, avvantaggia entrambi, eh, è uno scambio che genera valore sociale ed è uno degli elementi importanti, significativi di questo tipo di iniziative dietro il regolamento di Bologna eh, c'è il lavoro di un'associazione che in qualche modo li ha supportati e che, che in realtà ha come missione ha dietro un progetto che è quello di eh, diffondere i principi alla base dell'articolo 118 quindi i principi della, di sussidiarietà orizzontale e in qualche modo favorire la nascita in Italia di iniziative di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Eh, questa associazione è l'Absus l'Absus pubblica anche un rapporto Porto sullo stato dell'amministrazione condivisa in Italia, questo che vedete è il rapporto 2015, che è molto interessante, vi consiglio di andarlo a cercare sul loro sito e di, di leggerlo. Eh, su questo rapporto ci sono anche una serie di grafici, io qua ve ne riporto solo alcuni, eh, in cui loro danno conto, perché loro ovviamente sul loro sito hanno uno schema di regolamento, hanno una serie di strumenti che aiutano chi voglia per esempio attivare questo strumento perché magari è interessato ad attivare all'interno della propria amministrazione modalità di collaborazione di questo tipo, eh, sul rapporto vedete anche eh, una serie di informazioni e dati statistici, per esempio eh, sui soggetti che hanno scaricato il regolamento dal sito e come vedete dal, dal primo grafico la maggior parte sono cittadini, eh, quindi evidentemente c'era anche la curiosità da parte di chi normalmente è considerato un soggetto attivo all'interno di questo processo di capire come funzionava, quindi quali sono gli ambiti, come viene regolamentato eh, l'altra cosa che ho trovato interessante ve l'ho riproposta in questa slide sono, è il grafico, eh, la figura 5, sono i comuni che hanno adottato il regolamento suddivisi per regione eh, la cosa interessante è che eh, le prime regioni che vedete sono regioni del sud Italia che è molto strano nel senso che noi associamo normalmente queste modalità di collaborazione a, alle regioni del centro nord perché abbiamo, diciamo, da, da meridionali abbiamo un po' l'idea che siano delle prassi che da noi non si affermano tanto. In realtà dietro uh, questo grafico ci sono delle motivazioni eh, ecco, al di là della Toscana, che ovviamente è, è invece un caso, è chiaramente l'eccezione che conferma la regola, perché la Toscana è una regione che si è data una legge molto attiva e, com come altre regioni, sono, hanno molta tradizione di partecipazione. Eh, le prime due sono Campania e Puglia. La Campania eh, e la Puglia sono regioni che, eh, che invece stanno dimostrando una sensibilità eh, riguardo al tema della collaborazione e probabilmente lo stanno facendo non perché abbiano eh, diciamo una forte tradizione in questo senso, ma perché probabilmente hanno invece ehm, un problema legato alla gestione dei conflitti, eh, per le cose che noi sappiamo, per le, le, le vicende che, che riguardano quelle regioni. Eh, ci sono effettivamente molti problemi da affrontare nella relazione tra PIA e cittadini, probabilmente lo strumento del regolamento, l'idea di andare verso modalità di condivisione dell'amministrazione probabilmente risponde a uno che, dei bisogni che sta dietro la scelta di utilizzare metodologie di tipo partecipativo, cioè che è quella di chiedere aiuto ai cittadini per migliorare la qualità della propria azione amministrativa. Eh, rispondo velocemente a una domanda perché vedo che l'avete scritto la Sardegna manca perché nessun comune della Sardegna ha eh, adottato il regolamento almeno non l'ha fatto al 30 settembre 2015 che è la data in cui è stato chiuso il eh, documento LabSus eh, per cui possiamo migliorare vedendola in termini positivi possiamo cogliere questa invece come un'opportunità per recuperare e trovarci un posto anche noi all'interno di quel grafico come vi dicevo, le città sono un laboratorio importante, eh, questa che vedete è, è la pagina web di un, una conferenza che si è svolta l'anno scorso ed è stata non a caso ospitata da Bologna, eh, che aveva come tema il tema della città come bene comune, eh, questo ve lo dico come, diciamo, come segnale di cose che stanno succedendo, nel senso che per una serie di motivi, dalla riforma delle province, per cui non esistono più le province, esistono le città metropolitane, esistono le unioni dei comuni, eh, l'esistenza di alcune politiche a livello europeo eh, che individuano ehm, i comuni, le città metropolitane, i soggetti aggregati a livello comunale come soggetti destinatari di interventi. Eh, le città sono diventate un soggetto importante al pari delle regioni, al pari eh, dei ministeri e degli altri soggetti pubblici, eh, come un soggetto eh, che può fare partecipazione, che può sperimentare modalità e forme innovative di eh, gestire il rapporto con i cittadini e di eh, erogare servizi, attuare interventi eh, e questo secondo me è un tema sul quale nei prossimi anni si ragionerà molto, per cui è un mio diciamo, invito, a, se vi interessano questi temi, a tenere d'occhio le iniziative che vengono fatte su scala eh, diciamo, urbana. Ehm, Ovviamente le città sono state anche il primo, ehm, il primo territorio nel quale si sono sperimentati i processi partecipativi, eh, non a caso la pratica partecipativa più diffusa al mondo è il bilancio partecipativo che è, è adottato in Italia da moltissimi comuni, è, è comunque uno degli strumenti sui quali si, ehm, si esercita di più. La pubblica amministrazione nella, nella partecipazione con i cittadini, ovviamente continuerà ad essere questo uno degli elementi importanti. Eh, esistono poi diciamo delle eh, modalità di partecipazione che eh, si richiamano ad, ad alcuni principi, ma che in realtà eh, nascondono altro. Questo che vi metto in realtà è, è una notizia. Eh, che, che ha fatto abbastanza discutere, soprattutto legata al tema del regolamento dei beni comuni, è un'iniziativa che ha preso um, il Comune di Porcia di eh, praticamente di permettere ai cittadini di pagare eh, una parte di rifacimento del manto stradale. Ehm, io diciamo, all'inizio avevo pensato di, di, fare, di proporvi un sondaggio e di chiedervi eh, se secondo voi questa è partecipazione e di che tipo. Eh, poi insomma, erano tanti i temi, un'ora non, non è sufficiente, quindi ho rinunciato. Però ecco, questo è, è un tipo di iniziativa che fa discutere, perché in realtà eh, si richiama al regolamento dei beni comuni, quindi al discorso che abbiamo fatto prima di modalità di collaborazione tra eh, amministrazione e cittadini, ehm, ma in realtà quello che si discute tra eh, chi studia questi processi è se il manto stradale sia un bene comune. È innegabile che ovviamente eh, poter camminare su una strada priva di buche sia un vantaggio, però probabilmente il viene meno in questo caso una delle condizioni che, che riguarda il, il concetto di bene comune, che è quello ovviamente di creazione di valore sociale, di migliorare la relazione tra PIA e cittadini, di collaborazione, perché in questo caso i cittadini si stanno sostituendo all'amministrazione che probabilmente per un problema di carenza di fondi, eh, non, può, eh, non riesce a intervenire eh, per riparare in tempi celeri l'asfalto. Eh, questo tipo di iniziative è comunque per un'iniziativa eh, di partecipazione, ma probabilmente è più legata a un altro modello che è quello che vi, che vi propongo, propongo e che riguarda il tema del crowdfunding civico o diciamo volendo basarci su un modello più tradizionale, a project financing, probabilmente l'idea era più quella dietro quell'iniziativa del comune. Eh, in realtà esiste come diciamo, frontiera della partecipazione e della collaborazione tra cittadini ehm, un modello di finanziamento collettivo di opere e progetti pubblici, che è quello che normalmente si intende come crowdfunding civico, eh, esistono delle iniziative anche in Italia in questo senso, che utilizzano delle piattaforme di crowdfunding, eh, questa che vedete è, una, è la piattaforma italiana, quella che in questo momento più o meno le amministrazioni che stanno provando ad attivare iniziative di questo tipo usano, si chiama Eppela. Eh, questa che vedete è la pagina del, dell'iniziativa di crowdfunding civico del Comune di Milano. Eh, adesso non entriamo nello, nel dettaglio perché ovviamente io avevo anche altre cose da farvi vedere, abbiamo pochissimi minuti, eh, però ecco, questo per dirvi che in realtà al di là di quelle fasi, livelli, eh, forme di partecipazione che voi vedete che noi abbiamo provato a codificare per darvi un'idea di che cosa sia partecipazione civica in Italia in questo momento. Eh, esistono una serie di, di, di nuove cose, di nuove forme di partecipazione e di collaborazione che stanno nascendo, eh, alcune nascono su iniziativa di soggetti pubblici, il regolamento dei beni comuni di Bologna è un'iniziativa dell'amministrazione di Bologna, il crowdfunding civico è un'iniziativa del Comune di Milano, eh, esistono però moltissime altre modalità mh, anche più sfumate di partecipazione e di collaborazione. Ehm, che in alcuni casi continuano ad essere in capo al soggetto pubblico in alcuni casi invece sono eh, iniziative che partono dal basso, ehm, perché la partecipazione è un canale bidirezionale, non funziona solo dall'alto verso il basso, ma funziona anche e molto dal basso verso l'alto. Eh, questo meccanismo è un elemento sul quale la pubblica amministrazione è utile che rifletta perché... Ehm, diciamo, eh, rischia di essere superata da una realtà che va molto più veloce di quello che normalmente si pensa stando da questa parte della società, quindi lavorando per, un, per soggetti pubblici, eh, perdendo di vista quello che accade fuori e quello che accade fuori è che spesso i cittadini prendono l'iniziativa, partendo dal fatto appunto che esiste un articolo della Costituzione che dice che possono farlo e che dice che le amministrazioni pubbliche devono favorire l'iniziativa dei cittadini, i cittadini se la prendono. Eh, e la prendono facendo cose che probabilmente prima non si poteva fare o che eh, era in qualche modo appunto vietato, impedito ai cittadini di fare, ma che poi hanno una ricaduta... L'esempio che vi faccio è legato agli eventi recenti, al terremoto, è un progetto di hacking civico, vuol dire cosa vuol dire hacking civico? Uh, vuol dire che ci sono una serie di persone, che sono queste che vedete richiamate qua, che nella vita fanno cose diverse, ognuna di loro fa, lavora in associazioni o ha delle competenze specifiche e che all'indomani del, del terremoto in centro Italia ha deciso di, di mettere in comune le proprie competenze per dare un servizio, eh, condividere informazioni, facilitare lo scambio e, ra e la raccolta degli aiuti, eh, visualizzare su mappa la viabilità interrotta per dare informazioni in tempo reale alle persone su come spostarsi da un comune all'altro. Eh, questo tipo di iniziative, che sono iniziative nate dal basso, eh, sono ovviamente iniziative che eh, probabilmente in altri periodi av avrebbe preso la pubblica amministrazione o che comunque prende perché una parte di queste, eh, di queste stesse informazioni vengono eh, distribuite attraverso i canali ufficiali quindi canali, il comune eh, nell'ambito del quale all'interno del cui territorio c'è stato il terremoto la protezione civile, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia quello che consente, eh, consente un'iniziativa di questo tipo è di avere uno strumento in piedi in tempi probabilmente più rapidi di quello che avrebbe potuto fare la pubblica amministrazione su moltissimi canali, perché vedete eh, qua sotto ci sono tutti i canali attraverso i quali chi abita in quelle zone può tenersi informato, può sapere cosa succede. Eh, iniziative di questo tipo non sono iniziative nuove, questa che vedete è un'iniziativa analoga che è stata presa l'indomani del terremoto in Emilia Romagna e si chiama Open in Costruzione, eh, quest'altra si chiama Confiscati Bene ed è sempre un'iniziativa partita dal basso eh, che peraltro utilizza informazioni e dati che la pubblica amministrazione rende disponibili ehm, per generare valore sociale e lo fa assolutamente non a fini di lucro, utilizzando la, diciamo, in qualche modo la, um, eh, da un lato la, la disponibilità delle tecnologie, noi adesso viviamo in un mondo in cui le tecnologie sono pervasive, abbiamo modo tutti, dal, dal telefono al computer al tablet, di usarle, eh, l'altra cosa è che eh, la, la disponibilità e la diffusione di tecnologie consente a chi vuole, e in particolare alle milioni di persone che ogni giorno hanno accesso a internet e alle tecnologie di, eh, di mettersi insieme, di collaborare, di trovare nuove modalità di relazione eh, con la pubblica amministrazione che siano eh, capaci di eh, migliorare la qualità della vita di tutti. E questo è un elemento importante del quale tener conto quando ci si avvicina al tema della partecipazione e si pensa di attivare processi partecipativi che coinvolgano le persone nella presa di decisione. Quindi serve avere... Obiettivi e eh, modalità di realizzazione chiari e definiti, serve usare gli strumenti adatti, serve capire chi coinvolgere e come coinvolgere, tenendo presente che fuori di noi comunque i cittadini si organizzano e fanno cose delle quali la pubblica amministrazione deve tenere conto.